Noi siamo una società che produce pasti, eh, la società è la Mangio e produce pasti per i bambini in particolare, infatti serve le mense scolastiche di Casalecchie di Zola principale obiettivo è quello di produrre dei pasti sani, e bilanciati e che facciano bene ai bambini, che li facciano crescere bene. Però un'azienda come la nostra, che è radicata sul territorio, non può, secondo me, occuparsi solo di questo. Quindi siamo molto attenti a quello che succede sul territorio, anche con dei progetti di solidarietà e di aiuto per gli eventi che ci sono. E lo sai che cos'è questo piatto che vi abbiamo dato oggi? che noi abbiamo chiamato piatto della legalità, è un piatto di pasta e pomodoro che è fabbricato da dei ragazzi di una cooperativa di terre sequestrate alla mafia. Abbiamo iniziato questa cosa quando è nato politicamente scorretto e ci chiedevamo e ci interrogavamo come potevamo fare appunto per collaborare anche noi con questo progetto dell'amministrazione comunale. Già avevamo contattato Liberaterra per capire se potevamo utilizzare i loro prodotti, poi ci siamo accorti che c'era qualche difficoltà perché noi abbiamo bisogno di quantitativi di prodotti molto grandi e dovevano essere garantiti, quindi collaboriamo sporadicamente purtroppo con Liberaterra, però almeno una volta all'anno noi coinvolgiamo 3.500 bambini in questo progetto e siamo molto contenti anche di avere coinvolto il nostro socio privato che è Elior Ristorazione che è un colosso nell'ambito della ristorazione che ci aiuta quindi per questa giornata i pasti diventano 7.000 e eh, si spalmano su 10 comuni attenti al target di utenza che noi eh, serviamo Abbiamo cercato di sensibilizzare i bambini perché noi pensiamo che la lotta contro le mafie, contro tutte le mafie debba partire fin dall'infanzia, abbiamo cercato di sensibilizzarli con questo piatto che abbiamo voluto chiamare piatto della legalità e che è fabbricato ed è servito e confezionato con dei prodotti che vengono dalle cooperative che lavorano sui terreni confiscati alla mafia. Non lo sapete che cos'è la mafia, vero? Voi siete troppo piccoli. È un insieme di gente cattiva che fa del male ad altra gente per avere dei soldi per profitto. Hai capito? Allora lo Stato quando se ne accorge, la giustizia sequestra queste terre e poi le dà a questi ragazzi che fanno questi prodotti buoni. E noi oggi ve ne abbiamo dato uno. Così voi imparate che la cultura della legalità è molto importante anche se qui da noi la mafia c'è un po' meno però è buona, bene, mi fa anche piacere perché fanno delle cose anche molto buone sì. penso che educando i bambini anche se magari in un target di utenza molto basso possono capire relativamente la complessità del problema della mafia sia poi una cartina di tornasole che si eh, spande sui genitori e di conseguenza su tutta la società quindi anche un piccolo gesto come questo secondo noi può servire A te piace la pasta? Tu l'hai mangiata la pasta? Sì, a me mi piace molto Come vede lei questa iniziativa del primo piatto della legalità? Penso che sia servita ai bambini per dare un'attenzione migliore oggi al um, momento del pasto, allo stare insieme mentre mangiano e tutte le attività correlate a questo momento. Quest'anno poi siamo anche particolarmente contenti perché anche il comando dei Vigili del Fuoco ha aderito a questa iniziativa e anche loro per la loro mensa hanno fatto confezionare il piatto della legalità.